Ok raga, vi ricordo che entro la fine dell'anno dobbiamo arrivare a 10.000 visual del mio canale. Con questo vi ringrazio e proseguiamo per il video. Bella ragazzuoli, ciao a tutti. Ma dopo Telegram è diventato una merda, è tutta pixel adesso. Eh Ma sì, sì perché... Ma sei sicuro che l'hai mandato qui? Eh. Ciao a tutti ragazzuoli, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Seba Clasher e oggi andremo a fare un video epico, uno scherzo leggendario appunto al mio capo del team, che appunto siamo in videochiamata su Meet, su Google Meet appunto perché dovevamo fare delle cose appunto riguardo al team e gli andrò a dire proprio che voglio andarmene dal suo team ovviamente è uno scherzo, in più ti farò anche una piccola sorpresa per tutto il team per cui raga iniziamo con questo bello scherzetto Appunto noi siamo qui appunto in chiamata su Meet Io farò finta di nulla, faccio finta di non registrare E dopo si troverà la bella sorpresina sul mio canale E ora let's go raga Mi chiamo Ambion Music Ecco, ci sono Ci sono, ci sono Sono Music trattino Alessandro Ecco che trovato subito Sono l'immagine con un tizio figo che è vicino la doccia con la cappato Il tuo figo non, non, non, non mi chiama. Ma su Telegram Ciao, Su Telegram? Si a proposito stavo spesso. pensando. Ciao, ma se Cappello. apriamo un gruppo Cappello, Telegram e f 4 Così ci mettiamo facciamo lì Cappello. tutti i nostri. Però no, no, I no, video no. pornografici. No! Dai, manda il video, va. Non stai candolo? Eh, ma il video. Oh, sei caricato. Ma non posso condividerlo, dice impossibile condividere il video su Telegram. Eh, sei buggato, Vabbè, che non posso andare a inviare. Se va. Eh, adesso... sto scherzando, eh. Adesso, no? eh. si sta inviando adesso. No, sto scherzando, si sta inviando adesso. Cosa, ma... Dai, lascia Perfetto. Ma non ti dice caricato. Eh. Cosa devo fare? Eh, cosa ti dice? Eh no, um, ehm, me l'ha caricato. Ah, allora, bomboste. C'è. Vado a vedere se c'è. Fai vedere un attimo su YouTube se c'è. Eh, quello che sto facendo. Mm -hmm. No, non so ancora caricato. Però. Very good, very good. male ma quanto prendi al mese per YouTube? Dipende. Io prendevo tanto, perché ho fatto tipo 100 milioni di visit circa un anno. Tantissimo, boh, sono boh per il, il momento non c'è ancora Manu a me hanno fanno fatto più di uso no intendevo soldi però no va beh soldi vabbè allora sono 45.000 dollari in euro sono 30.000. eh? 30.000 euro? si sì. capugà in 4 anni 5 chissà. 3 anni e mezzo Manu guarda whatsapp Manu ho inviato il file sì, sì. No, scusami, riga, mi segnato il video uh. Ok, l'ha scaricato, credo Aspetta no, che controllo okay. Adesso vedi che dice errore del file uh. <ride> Pistemi vino no. domani No, no, no No, no. No, Ale, <ride> devi farmi un altro favore Dico, dica Hai presente? Ah. Sì, ma l'ha scaricata è una qualità <ride> di merda E eh beh, sì, ovvio Dio, per però, non, è che... per non è che puoi Ma dove, scusa? Da me l'hai mandato da, tramite Telegram. Ma e tu hai qualità messo 35... qualità risoluzione 1080 Sì, Ma da, dopo Telegram è diventato una merda, è tutto a pixel adesso. Eh, sì, ma sì, sei sicuro che l'hai sì. mandato che è tipo diventato 1080 p oppure l'hai messo a, a 750? Che si ribasta? No, tu quando lo... Ri... Allora tu lo fai originale, poi quando lo rimandi da in un'altra applicazione praticamente te lo ri ridimensiona e mm. ti toglie la qualità infatti eh, adesso è tutto racconto. pixel non si capisce no niente. adesso io non lo vedo pixel figo per niente è pixel a me per niente si Beh, perché è, de è dentro l'applicazione se tu lo apri da qua lo fa ma se io è lo esatto. scarico lo apro è a pixel esatto cioè io l'ho caricato ragazzi ma aspetta che provo a trovarlo anche nella galleria aspetta che provo a trovarlo anch'io eh anch adesso provo parte. a guardare magari a ci mio... vuole un attimo mandami ma no. ma un po' a. Gli... no non è allora. pixel è... allora dica dica dica, Mi dica. Allora. Io però sì, ah. sì, sì, sì, sì. sto per suicidarmi. Allora, se tu guardi nella tua galleria, non lo vedi sì. così a Pixel talmente tanto. Sto facendo un video. È eh. a Pixel, non cioè si vede malissimo. Top. Io lo vedo strabere in tutte e due. In Telegram che sia galleria. Ma, se, perché tu l'hai. Perché se io lo scarico dal PC è peggio. Ah. Eh, ha capito dopo sto Bob. <ride> eh, l'avevamo capito. guarda. <ride> si vede malissimo eh sembra di giocare <ride> alla playstation 1 minchia che ricordi eh vabbè insomma insomma vabbè ah me lo edito dal telefono è <ride> <Sì, ride> sì, a anche pixel non vedo cioè si vede malissimo si anche se non metti si là, vede malissimo si vede malissimo <ride> vabbè io comunque devo parlare con, uh, con Samu uh tezuki devo parlare con te cosa eh. ho fatto? eh, eh adesso sono fai che, che colpo adesso fatto? manuele detto mettete il sposare, muto detto. no no mettete oh. il muto voi due mettete il muto ti vuole sposare ricordatelo ho, <ride> ho paura ho paura <ride> ah dai no allora dai non è niente di grave adesso mi picchia questo mi no no no non ti picchio. Allora. dai dai è presente che ero entrato nel tuo team, giusto? Mm -hmm. Ecco, adesso dopo un po' ci ho ripensato perché ero anche nel mio vecchio team, ho detto, vabbè, magari esco, esco da questo team e ritorno nel mio. Per cui io vorrei uscire dal team in teoria. Mm -hmm. Però prima di uscire volevo farvi appunto un regalo per tutto il team. Non so se mi sono spiegato. Mm -hmm. Sì. Eh, il regalo appunto è che... Um, è presente che il codice supporta un creatore, vero? No, non lo sapete, so, aspetta, aspetta, sì. scusami, arrivo. Sì, sì. sì. <ride> <ride> che figo, mi sono cagato sotto, figa <ride> sono diventato tutto... Dio, porco Dio, raga raga oh, state zitti Dio. Dio, Dio, Dio, che praticamente io avendo il codice creatore, cioè supporto un creatore, e avendo 1800 follower su Instagram, eh, appunto vi ho, avendo anche le credenziali di YouTube, vi ho creato un account Epic Games dove in cui avete anche un codice creatore per tutto il team. Ah, basta. Volevo dire solo questo. Ma raga, cosa importante, è arrivato il video sì, su... Così mi sento è arrivato il video sì, su... Io. su YouTube. Ma no, ma perché ci un in questo modo? Samu vuoi sapere una cosa? Sì, è un prank. <ride> esatto, è tutto uno scherzo. Ho <ride> <ride> Oh, Sam, caricato il video su <ride> YouTube. Aspetta, aspetta, adesso termina la raga, perché mi sto spaccatendo.